Oggi è un giorno di mercato, per cui non possiamo vedere la parte più bella, però questo è uno dei primi pezzetti di eh, abitazioni operaie cooperative eh, realizzate nell'Italia moderna. Eh, negli anni 80 dell'Ottocento, allora si chiamava il consolato operaio, che riuniva la maggior parte delle società di mutuo soccorso di Milano. Aveva realizzato questo pezzettino di quartiere eh, che non era. Diciamo, filantropica fatta da società per eh, soccorso, l'aiuto dei poveri, ma era un esempio di auto-organizzazione eh, operaia. Quindi questa area che ha ancora oggi, che è passato molto tempo, è diventata una zona ricca, così, però ha quest'aria un po' festiva, un po' domenicale, che penso che sarebbe piaciuta molto a Colin Ward e alla sua idea di una abitare un po' dell'arcadia quotidiana, cioè di una certa eh, lietezza e eh, atmosfera calda prodotta da un'attività comunitaria che, che trasforma i luoghi e, e, e, e crea l'habitat umano. Perché abbiamo fatto questo libro di antologia di scritti di architettura e di urbanistica di Colin Ward? Una prima ragione è senz'altro il fatto che la, le discipline dell'architettura e dell'urbanistica eh, non dialogano da tanto tempo con, eh, con i cittadini, con eh, le persone comuni, eh, c'è questa incomunicabilità fortissima. E fra le poche figure che nel Novecento è stato capace di, di intrecciare questi due mondi separati, vedere l'architettura dal punto di vista eh, della vita quotidiana e contemporaneamente vederla con un occhio, un occhio però competente e non generico, è proprio Colin Ward. Eh, questo anche forse perché lui stesso non era un architetto, era un autodidatta che ha attraversato campo dell'architettura e dell'osservazione della città eh, in molti in modi diversi, a partire da eh, lavori pratici, ha lavorato da giovanissimo, abbandonando la scuola a 15 anni e si è trovato a lavorare come disegnatore in studi di architettura durante, eh, dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale a Londra, quindi occuparsi di attività molto prosaiche, di misurazione, eh, disegno e ricostruzione di fabbriche e case danneggiate. Questo sguardo molto concreto sull'architettura e a partire dalla vita quotidiana lui se l'è portato poi eh, avanti per tutta la, la vita e, e questo libro è un'antologia lungo quasi mezzo secolo di, eh, di scritti eh, su questi temi. C'è un immaginario del pensiero libertario sui temi dell'architettura della città che è un po'... Eh, è un po' impoverito, è un po' appiattito sui temi dell'occupazione dell delle case sostanzialmente, sembra che ci sia poco altro. Ecco, Colling Ward invece è eh, la figura che forse ha saputo riassumere eh, e portarsi dietro e rivolgere al futuro, eh, in chiave contemporanea, la ricchezza, la profondità, la generosità del pensiero libertario sui temi dell'architettura dell'abitare e della città. Eh, Un'altra ragione per cui valeva la pena di mettere insieme questi scritti, una piccola rappresentanza di questi scritti sull'architettura, eh, il paesaggio e l'urbanistica di Coney Ward è che lui sicuramente è stato eh, anche qua eh, riscoprendo e aggiornando un filone del pensiero libertario che appunto fa capo a Kropotkin e ad altri. Eh, ha, messo, ha saputo mettere al centro eh, i temi e intrecciare con quelli dell'architettura dell della città i temi dell'ambiente, eh, del paesaggio eh, e dell'ecologia, eh, vedendo tutto questo come un tema unico. Eh, già negli anni 50 e 60 quando questo, per esempio all'interno delle discipline specifiche dell'architettura, era, era un tema completamente sconosciuto. Questo intreccio che coinvolge i temi dell'architettura stessa, dei materiali da costruzione, delle forme di produzione dell'energia, del, dei consumi, è una critica dei consumi che sono al centro del modello di sviluppo della... Eh, della società contemporanea, eh, viene intrecciato con i temi dell'agricoltura, eh, dell e quindi della, eh, del paesaggio, eh, dell'attività umana, del lavoro umano, dell'artigianato, dell'uso degli strumenti. Diciamo che su questi temi eh, rileggere oggi questi testi di Colin Ward non è fare un'opera diciamo, archeologica, ma è trovare degli spunti fondamentali per il futuro.